Dato il fascio proprio di rette di equazione mx-y più m più 2 uguale a 0, determina per quali valori di m si hanno rette che intersecano il segmento di estremi a 36 e b-2-4. Scriviamo la nostra equazione del fascio mx-y più m più 2 uguale a 0. Mettiamola in forma esplicita per vedere questo parametro m cosa corrisponde. Spostiamo y a destra e avremo y uguale mx più m più 2 quindi questo m che è il parametro corrisponde al coefficiente angolare delle rette determiniamo adesso per quali valori di m siano rette che interessano un segmento di estremi a 3, 6 e b meno 2, meno 4 sostituiamo quindi le coordinate del punto alla x e alla y quindi 3 al posto di x e 6 al posto di y quindi punto a 3m meno 6 più m più 2 uguale a 0 3m più m fa 4m, meno 6 più 2 fa meno 4 quindi 4m uguale a 4 e quindi m uguale a 1 sostituiamo quest'uno nella nostra forma esplicita e abbiamo y uguale x più 1 più 2 cioè più 3 andiamo per il punto B meno 2 è il posto di x, meno 4 è il posto di y, quindi meno 2m, meno meno 4 cioè più 4, più m più 2 uguale a 0. Meno 2m più m fa meno m, quindi abbiamo m uguale a 6. Sostituiamo adesso questo 6 nella nostra esplicita e avremo y uguale 6x più 6 più 2 più 8. Facciamo il nostro piano cartesiano per vedere la situazione. Allora, troviamo i nostri punti A e B, questo segmento AB. B, disegniamo le due rette che abbiamo appena trovato, Y uguale X più 3 e Y uguale 6X più 8. Abbiamo quindi trovato il centro del fascio, che è l'intersezione tra queste due rette, centro C, C a coordinate meno 1, 2. Vediamo che per la retta Y uguale X più 3, che abbiamo ottenuto per m uguale 1, m è il coefficiente angolare, quindi per le rette che intersecano il nostro segmento un po' più basse, il coefficiente angolare sarà più piccolo di 1. Quindi per tutte queste rette che vanno in senso orario, m minore o uguale di 1. Invece in questa retta qui, y uguale 6x più 8, in cui abbiamo ottenuto m uguale 6, le altre rette, che incontrano il segmento, che sono queste qui, fino ad arrivare a quella parallela all'asse y, si ottengono con un coefficiente angolare maggiore di 6, quindi m maggiore o uguale di 6. Quindi la soluzione nel primo punto sarà m minore o uguale di 1, unito m maggiore o uguale di 6. Continuiamo adesso con l'esercizio, quindi punto B. Calcoliamo l'area del triangolo ABC con c centro del fascio. E poi calcoliamo i valori di m che individuano nel fascio la mediana cm e l'altezza ch del triangolo. Beh, calcoliamo intanto la base del triangolo ABC, quindi base AB, utilizzando il teorema di Pitagora, radice quadrata di 3 meno meno 2, cioè 3 più 2 alla seconda, più 6 meno meno 4, cioè 6 più 4 alla seconda. Oppure potremmo ragionare così. Radice di 5 alla seconda, più 6 più 4 che fa 10, cioè 5 alla seconda per 2 alla seconda. Questo fa 4, questo fa 1, quindi 4 più 1 è 5, ci rimane un 5 all'interno della radice e un 5 fuori. 5 radice di 5. Adesso ci troviamo la retta che passa per AB, dobbiamo calcolare il coefficiente angolare, quindi troviamo questo triangolo rettangolo che ha una certa altezza e una certa base. Ma come altezza a 10, come base a 5, quindi il coefficiente angolare di questa retta è 10 fratto 5. Quindi retta passante per AB, y uguale 10 fratto 5x, quindi 2x, più Q. Per trovare questo Q sostituiamo uno dei due punti al posto della x e della y. Quindi, ad esempio 3 e 6, e avremo 6 uguale 3 per 2, 6, più Q. Quindi, semplificando, Q uguale a 0. Quindi la retta sarà y uguale 2x. Mettiamola in forma implicita, y-2x uguale a 0, e cerchiamo ch. Come facciamo a trovare l'altezza ch? Usando la formula di distanza punto retta. Quindi sostituiamo le coordinate del punto c al posto di y e x, sempre in forma implicita, mi raccomando, della retta. Quindi valore assoluto di 2 al posto di y, o meno 1 al posto di x, quindi meno 2 per meno 1 che fa più 2, più c, che non c'è, fratto radice quadrata di a alla seconda, che è 1, più b alla seconda, che è meno 2, quindi 1 più 4, che fa 5. ch sarà uguale a 4 fratto radice di 5. Come facciamo a calcolare l'area di abc? ab per ch fratto 2. Quindi 5 radice di 5 per 4 fratto radice di 5, tutto fratto 2. Fatto 2 possiamo anche metterlo qui. Allora, semplifichiamo. La radice di 5 con radice di 5, il 2 è 4, 5 per 2, 10. L'area di ABC è uguale a 10. E adesso un altro modo per calcolare l'area. Potremmo utilizzare le matrici. Quindi, area di ABC è uguale a un mezzo per il determinante della matrice formata dalle coordinate dei punti. Quindi, punto A, 3, 6. Punto B, meno 2, meno 4 punto C meno 1, 2 e la terza colonna tutta formata da 1 come si fa a calcolare i determinanti di questa matrice? Potremmo usare la regola di Sarrus quindi ricopiare le prime due colonne 3 meno 2, meno 1 6 meno 4, 2 e poi andare a moltiplicare quindi da in alto a sinistra in basso a destra e poi da in basso a sinistra e in alto a destra, tre numeri alla volta, però quando facciamo la seconda parte dobbiamo mettere un seno negativo. Quindi a cosa sarà uguale? Un mezzo. Aperta parentesi. 3 per meno 4 per 1, cioè meno 12. 6 per 1 per meno 1, cioè meno 6. 1 per meno 2 per 2, cioè meno 4. E poi tutti gli altri negativi. Quindi, meno 1 per meno 4 per 1, che fa più 4, col segno meno davanti, meno 4 poi 2 per 1 per 3, che fa 6, col segno meno, meno 6 1 per meno 2 per 6, che fa meno 12, col segno meno, più 12 semplifichiamo, quindi meno 12 più 12 meno 6 meno 4 fa meno 10 meno 6 meno 4 fa l'altro meno 10 quindi in totale meno 20 fratto 2 tutto questo deve essere sotto valore assoluto, dentro il valore assoluto, perché non possiamo ottenere un'area negativa, chiaramente. Quindi uguale, semplificando, 10. E adesso l'ultimo punto, cioè trovare la M, che ci permette di identificare nel fascio l'altezza e la mediana. Allora, troviamo il punto M, che è il punto medio del segmento AB. Quindi cominciamo a trovare il punto M facendo la media delle coordinate di A e B. Quindi m sarà 3 più meno 2 fratto 2, 6 più meno 4 fratto 2. Quindi m sarà uguale a un mezzo, due mezzi, cioè 1. Ora sappiamo che m, nel nostro fascio, è identico al coefficiente angolare delle rette che passano per c. Quindi semplicemente dovremmo andare a calcolarci il coefficiente angolare della retta CH e il coefficiente angolare della retta CM. Ricordandoci il coefficiente angolare della retta AB, quindi il coefficiente angolare M di AB, era uguale a 2, CH, essendo l'altezza, sarà perpendicolare alla retta AB. E dovremmo trovare per il coefficiente angolare di CH l'opposto dell'inverso di 2. Quindi ribaltiamo il 2, un mezzo, e mettiamo un segno meno davanti meno un mezzo. E abbiamo già trovato la m di CH. Come facciamo a trovare la m di CM? Utilizziamo la formula. Y di C meno Y di M, quindi 2 meno 1, fratto x di C meno x di M, meno 1, meno un mezzo. Sopra abbiamo 1 e sotto abbiamo meno 3 mezzi. Invertiamo e avremo meno 2, 3.